Saluto in matenon, mano, quando è la reago a qualcuno di persona, che è stato detto che è stato detto che che è stato detto che è stato detto che è stato che mi deve essere evitato la eroina uh, pliofte. Do, cosa significa? Significa che mi producono molta in eroina che mi possono essere riportati in episodio. La generale idea è che mi e vi tu, che vi e in dormigio. Oh, sì, la professora parola. No, io ne devas ocasi. Re salutam, e re bonvenon al mio mal fulmo curso pri ad posizie grammatico, do mi klopodos che sia più clara, perché qualcosa io metto plendis che mi è un po' di informazione, facteili pravas. Do, resume, citi u parto, relatas ad poesia grammatico, che ha inni havas du fonte, formara linguistico che construiva matematico, sub formara linguistico, uh, estas multa inni virus sub fonte, ni, ne parolos prettio odiau. O diau, mi clarigos al vi io scheche kial matematico gravas al uh, al posizie grammaticali coi do chio mi faro snon ritorno la pagina Bone. Do ti esas la temo de odio kai mi estos mi diru sufice sketcha c'artio esas tre complika. Ce do. Kia matematico. Do ni volas kai tiu ni estas mika i ciui mi ai uh, personecoi une ni volas Eviti oracolo. Chui memoras ena uh, la antica grekio estis la oracolo de Delfo, kai quem oninecias, kion fari prenigrava in politica indecidoin, kion onifaris. Oni iris alla oracolo. En delfo kai starigis demandon Kai lo oracolo en la fumoi donis iom da uh, informoi nebule ...tiel che oni devas interpreti ilin por preni firma decido. nivolas e viti tion Yen la tubero en la afero Kion signifas e viti oracolo Havis teorion Teorion, che un unipovas compreni sen la autoroi Al volte, ad posizioni grammaticali non dipenda de me che è di Marco Benini, la matematicisto. Il dipendas de chi ho, della libro. La fundamento. Tio es la fundamento della posizione grammatico. Ciò, clare? Tio es la uh, tutta afero. Cai por fare tion, vi besonas firman robustan bazon, Cai tion bason onidonas per construiva matematico. Bien, do, due parto della demanda cial construiva, cion gisignifas. Tio es tas, faca termino, Do. Essence significa che vi estas en la uh, aro de calculeblai numeroi. Do, uh, qui non i povas uh, Simple. Do, la axi axiomo de electo Estas. Four. Se vi memoras la. Uh, l'imigo povan uh, resulton de. Gödel. Oni ne povas axiomigi la tutan matematicon. Do. Quello es la resulton de Tio. Il risultato è che Alan Turing e Alonzo Church, se ne pende, trovano, mi dirà, Aaron, da numero e chi è questa, Calculeblezzo. che okay. io fin fine portis, che okay. okay. mi vera implica che hai la feron, portis al computico, alla computica fondamento, che okay. fin fine portis al portis al in forma dico, che cioè, al niae, miei... con putiloi, che anche con post telefono e così via. Bene. DO, tiò significa gravan afferon, ausculto attente. La ...baso... della posizione grammaticale Estas construiva matematico. Tio significa che la ad arboi che vi vedo in la venontai parto di questo mal curso, estas garantie Do, vi povas enigi ilin en programo n programmon, fakte chiaroni de vasfari tion. Ja. Vi havas tion garantion. Tio estas kompreneble garantio uh, teoria, tio signifas ke ni prefai fees pri la uh, rapideco de la komputeco. Ne, tio ne, ne gravaas. La fundamento estas teoria matematika do ne estas ingeniera problemo. Chiar ni Consideris, chiwin, eblin, homain, lingwin, ti questo la punto. Poste compreneble se vi volas inniri in en, uh, computilon per programma, specifan grammaticon, trebone, se ti estas alia perché Prikio, ni ne parolos, in citio, malfurmo Por la play, nerdoi, caigikoi, intervi. Se vi vere, volas comprendi la bason matematica de apposizia grammatico, e vi devo asprendi la fondamenton. Ehi, ieri, la e latino della volumo. Il latino della volumo è stato appendizzo, bo. Appendizio, bo. La formala modello. Ies, che vedevas legile anglian. Compreneble estas ne denascan anglian, do. Ja, sed, mi prifaifas pretio. karai jen por hodio, jen por cittiu semaino. Par, ec de semaino, dum la semain fino mi pausos facte Morgavo, sì, yeah, dan pommesso si era detagevano, do facte Morgavo, mi etch laboros, che ar mi parto prenost la malfermante agonde UEA, compreneble uh, virtuale, chi è il chihui aliai, do se vi volas, venu, ti usa paga, che è post la uh, virtuale. Malfermatago, esto speciale concerteto de Chiara, kai se vine con la schiaran <laughs> bedauru, kai on tuchar, si estas la nova uh, verda stelo en uh, la firmamento de la esperanta musico, vere, kai ja, to, chi on anchoromi al vi? corandan con pro latento, daure reagu bon volu, kai bonan felician semenfinon finon, kai cae... Duon namaste on al